Però quello che diceva eh, è importante. Però quello che dice è importante. Veramente amiamo Dio. Realmente amiamo a Dio. E poi, come quando tu hai un figlio. È come quando tieni un hijo. Veramente ami tuo figlio. Realmente amas tuo hijo. Cioè, come fai a sapere se ami tuo figlio? E se, come sai, se realmente amas tuo hijo? Quando piange che ha bisogno di essere allattato e ti devi alzare alle 3 di eh. notte per dargli da mangiare. Quando llora e necessita la leche alle 3 della mattina e ti tieni levantarti per darle da mangiare lì stai amando il tuo figlio no? lì stai amando tuo oppure quando ami tua moglie o quando ami tua esposa non è quando ah che bello, mm, uodicino, amore mio non è quando os dai besitos e che lindo amore mio mm. mi carino <risa> <risa> <risa> <risa> questo è affetto, non è amore questo è affetto, non è amor. amore l'amore come dice la Bibbia è sopportare. l'amore come dice la Bibbia è sopportare. E quando tu devi sopportare tuo marito. E quando ti sopportare il tuo marito. Che lascia i calzini in giro. Che lascia le calzettine la casa. E tu non riesci a capire perché quei calzettini non vanno mai dove devono andare. E tu non capisci perché i calzettini non vanno nel suo lugar. E la rito, no? tutte le sorelle che ridono. Tutte le semano ridendo. <risas> tutte le Quindi. Oppure quando i mariti devono sopportare <risas> le mogli? O i mariti aguantando aguantano le mole. Quando c'è il ciclo sono esatto. Quando <susurra> tienen misturazione e <y> sono pesate. <risas> L'amore? <risas> è pratico, è el amor, reale. È pratico e, è real. e molte volte la soluzione è proprio nelle nostre mani. E molte volte la soluzione è nelle nostre mani. Perché Dio anche dà soluzioni che sono pratiche. Perché Dio dà soluzioni che sono pratiche. E quello di cui vogliamo parlare questa mattina. E lo che vogliamo dire stamattina. È che molte volte la soluzione della nostra vita è nelle nostre mani. È che molte volte la soluzione della nostra vita è nelle nostre mani. L'obiettivo della nostra vita? Il plan vida. È amare lui è amarlo. Avere un'amicizia con lui. Tener una amistad con él. Qualcosa di reale, algo de real. Non una religione. Non una religione. Perché ci sono tante pene religioni. Porque hay muchas religiones bonitas. Non il cristianesimo non è, Pero il cristianismo non è una religione. Il cristianesimo è una relazione. Es una relación. Tu puoi avere una religione tener una religión, ma non avere Gesù, però quando hai Gesù hai una relazione ed è questa relazione reale con Gesù che ti dà la vita. La soluzione è nelle tue mani. La soluzione mani. Perché quando tu hai una relazione reale con Lui, hai una relazione reale con Lui, questo ti porta alla benedizione del Cielo nella tua vita. Questo porta alla benedizione del Cielo tu vida. Vogliamo leggere Luca capitolo, mm. capitolo 15, dal verso 25 al verso 32. Del versicolo 25 al 32. il suo hijo, il maggior, <coughs> stava nel campo, El cual como vino y llegó cerca de la casa, oyó la sinfonía y las danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntóle qué era aquello. Y él le dijo, «Tu hermano ha venido y tu padre ha muerto del becerro grueso por haberle recibido salvo». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto a su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu hacienda con remeras, has matado para él el pecerro grueso. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester, hacer fiestas y, hola, y holgarnos, porque este tu hermano muerto era, y ha revivido. habíase perdido y hallado a me la storia del figlio prodigo. La storia del hijo prodigo. Anni fa, quando si viaggiava dall'Europa all'America, non esisteva l'aereo. E quindi per fare questi viaggi lunghi, bisognava utilizzare delle navi. E per fare questi viaggi larghi, bisognava usare barcos. E questi viaggi duravano anche mesi. Y barcos duravano meses. Normalmente i viaggi duravano tre mesi. Los durar hasta meses. E per questo motivo che i capitani delle navi possono anche sposare le persone. Por esto, los capitanos en las naves pueden hasta casar personas. Porque durante estos viajes, las personas se conocían y se casaban en los barcos. Y a veces partían single dall'Europa, y a veces capitaba que arrivaban sposados en Y pasaba que llevaban casados de América. Amén. Y así pasan. Quindi praticamente questi viaggi lunghi y esos viajes largos venivano effettuati con le navi. Con los barcos. Ed erano viaggi molto lunghi. Eran viaggi muy e erano viaggi di fortuna. Y eran viaggi de suerte. Perché la gente partiva da qua per andare in America per fare affari. Perché la gente partiva da qui per andare in America e fare dinero. E quindi molti che facevano? Vendevano tutto quello che avevano per comprare il biglietto. E molti tutto che avevano per comprare il E un uomo fece questo, ha venduto tutto quello che aveva per comprare il biglietto della nave. E un uomo questo, vendì tutto quello che aveva per comprare il biglietto del barco. E quindi si portò una piccola borsa, si aveva un piccolo bolso e con gli ultimi soldi che gli restarono si comprò un po' di formaggio e un po' di pane per il tragitto. E con l'ultimo dinero che gli aveva, si comprò un po' di pane queso per il viaggio. E quindi mentre stavano facendo il viaggio el viaje, ogni giorno veniva annunciato dal capitano che era pronta il pranzo, era pronta la cena. E mentre stavano viaggiando, ogni giorno il capitano uh, annunciava che stava lista la comida. Però lui non aveva i soldi. Però lui non aveva E quindi cosa faceva? Andava nella sua cabina. suo quarto. E si mangiava un po' di formaggio e un po' di pane. E si comiava un po' di queso e di pane e questo fece il primo giorno, il secondo giorno lo hizo il primo giorno, il secondo giorno la prima settimana la prima settimana però dopo circa 20 giorni però dopo de 20 giorni finì il pane, e finì il formaggio terminò il pane e il queso e quindi lui un primo giorno stia senza mangiare e il primo giorno stia sin mangiare e il secondo giorno era senza mangiare il secondo giorno stava senza mangiare però alla fine quando si reso conto che ci volevano ancora un paio di mesi per arrivare però quando si dò cuenta che faltavano due mesi per arrivare andò a parlare con il capitano. Puoi parlare con il capitano. C'è cioè, capitano, per favore, datemi un lavoro. C'è cioè, capitano, per favore, dammi un lavoro. Perché io non ho più niente da mangiare. Perché io non tengo niente da mangiare. Qualunque cosa che ci sta da fare sulla nave, io lo faccio. Lo che si che a che fare nel barco, puoi hacerlo. Anche se non mi pagate. Anche se non mi pagate. L'importante è che mi date la possibilità di mangiare con le altre persone. Perché io vedo che ogni volta che voi chiamate per il pranzo. Perché la comida fanno questi buffet enormi dove c'è tanto da mangiare. Fai questi buffet enormi dove c'è molto per commere. Di tutto e di più. Hai di tutto. E io non ho di che mangiare. Il capitano lo guarda strano. e il capitano lo mira raro. Dice, però mi fai vedere il tuo biglietto. Dice: il tuo biglietto. Però non hai letto quello che c'è scritto sopra? Non hai letto quello che sta in cima. E c'è scritto che il buffet è incluso. È Dice che eh, il buffet è incluso. Incluso. Tu puoi mangiare di tutto quello che c'è sulla nave. Puoi comere tutto quello che è nel barco. E usufruire di tutti i servizi della nave. Usare tutti i servizi del barco. La piscina. La piscina. La sauna. La sauna. La discoteca. La discoteca. Tutto. Tutto e l'uomo dice no perché io non so leggere e l'uomo dice no, è che io non so leggere e molte volte anche così è con Dio e molte volte è anche così con Dio noi non sappiamo che con Dio abbiamo tutto in incluso... No sabemos que con Dios tenemos todo incluido. Que Dios murió en la cruz para darnos la libertad. Jesús ha dado su sangre en la cruz para que podamos tener vida. En modo que podamos tener la sanidad. Para poder tener un buen trabajo. Para poder tener un buen trabajo. Para poder tener la victoria contra todos gli ostacoli che il diavolo mette sul nostro cammino. vittoria contro che il diavolo pone nostro cammino. È stato tutto conquistato sulla croce. Solo che molte volte noi non lo sappiamo. Proprio come questo uomo della barca. Come ese del barco. Per non aver letto i nostri diritti. Per non aver letto quello che è scritto nella Bibbia. Per non aver letto quello che sta nella Bibbia stiamo vivendo mangiando quel poco di pane e quel poco di formaggio viviendo, de pan y queso. quando tutto quello che Dio ha preparato è pronto per noi todo lo que Dios está para questo lo possiamo leggere anche nella storia del figlio prodigo, lo leer en la del hijo prodigo. tutti conoscono questa storia Todos il figlio prodigo a un certo punto dice al padre, el hijo de repente le dice al padre dammi i miei soldi e me ne vado Dammi il che e molti non sanno che questa era un'offesa nei confronti del padre e molti non sapendo che questa era una ofensa rispetto al padre stava dicendo praticamente al padre per me come morto è come se lo hubiera dicho al padre, morto non voglio più sapere niente di te non voglio sapere niente di te voglio vivere come se non avessi un padre voglio vivere come se non avessi un padre però nonostante questo il padre gli diede quello che gli corrispondeva però a pesar di questo il padre gli dio lo che gli e questo ragazzo se ne è andato in un altro posto e questo chico si fu a un altro e ha iniziato a spendere e sperperare questi soldi e iniziò a uh, usare questo dinero non lo so usò questo... per cose buone non no per cose buone non è che si inizi a fare un negozio, un'attività non iniziò un'attività un negozio non fece un investimento con questi soldi non lo inversò ma fece... Comprò peccato. Sino che compro peccato. Gli sperperò con le prostitute. Lo usò con prostitutas. li usò per fare le cose sbagliate. Per fare cose mali. Per comprare birra, vino. Per comprare cerveza e vino. E così lui festeggiava. E allora lo E non si rese conto che prima o poi questi soldi sarebbero finiti. Però non si dò cuenta che un giorno questo dinero iba a terminò. E all'improvviso tutto questo finì. E di repente tutto questo terminò. Finì la bella vita. Terminò la, la vita bonita Finirono le prostitute. Terminarono le prostitute. Finì la, il vino e la birra Terminò il vino e la cerveza E l'uomo si trovò senza soldi E l'uomo stava senza dinero. E arrivò una carestia in quella città E arrivò una carestia in questo lugar. E quell'uomo si trovò a lavorare con i maiali E l'uomo stava lavorando con i cerdos. E desiderava di mangiare il cibo dei maiali Deseando di mangiare la comida dei cerdini Però non lo poteva mangiare Però non lo Perché gli era vietato. Perché non eh, lo sapeva perché non no poter? Voi sapete cosa significa per un ebreo lavorare con i maiali? Sapete che significa per un ebreo? Trabajar con los cerdos. Significa lavorare con la cosa più schifosa con cui tu puoi avere a che fare. Significa lavorare con lo più horribile con lo che puoi lavorare. È come se oggi dicessero ad una donna: Devi lavorare per guardare le cucaracce. Tienes che lavorare e mirar le cucaracce. Dare da mangiare alle cucaracce. Darle di comida a cucaracce a chi fa schifo la cucaraccia a quindi. chi le dà asco a chi gli piace credo che è bastante asco quindi immaginati tu andare a mangiare la cucaraccia Immaginati tu dando di mangiare la cucaraccia e desiderando di mangiare quello che danno a mangiare alle cucaracce e desiderando di la comida della cucaraccia però che non lo puoi fare perché non lo puoi fare però non lo puoi fare perché non lo puoi hai così fame da desiderare il cibo delle cucaracce. Tienes tanta hambre da de desiderare la comida delle cucaracce. Però da non poterlo mangiare. Però sin poterlo comere. Ed è lì che questo ragazzo ritorna in sé. E dice che questo chico torna in sé. Dice, ma io, nella casa di mio padre, gli schiavi mangiavano il cibo buono. E gli dice, ma io, nella casa di mio padre, anche gli schiavi comiano buona comida. Allora cosa farò? Io tornerò da mio padre. Io volverò da mio padre. E dico: Guarda, io ho sbagliato. E le uno che mi equivoqué. Però trattami come uno dei tuoi servi. Per lo meno mangio quello che devo mangiare. Almeno come quello che posso mangiare. E fu alla casa del padre. E fu a la casa di suo padre. Però il padre da lontano, quando lo vide, gli corse incontro. Però il padre di lejos, quando lo vide, le corrió. Il figlio gli voleva dire, papà, per favore, trattami come uno dei servi. E il chiedo a dirle: papà, per favore, trattami come uno dei servi. Però il padre se lo abbracciò, Pero il padre lo abbracciò, e lo, ri... lo fece ridiventare suo figlio. E lo hizo volver suo figlio. Gli diede un anello, gli diede un anillo. Gli diede un nuovo vestito. Gli diede un nuovo vestito. Gli diede delle nuove scarpe. Gli E alla fine disse: Facciamo una festa uccidiamo anche il maiale e al final eh, dice facciamo una fiesta e matiamo al cerdo questo figlio si aspettava che il padre lo avesse cacciato este hijo que padre lo hubiera de casa perché aveva sbagliato tremendamente nei confronti di suo padre perché si aveva equivocato moltissimo per il padre però il padre dall'altra parte lo ristabilì come figlio però il padre dall'altra parte lo ristabilì come figlio questa è la storia del figlio prodigo, prodigo. però la storia non finisce, continua. Però la storia non termina, sino che sigue perché arriva il fratello e eh, il fratello è, il è un problema. Perché voi, chi è padre lo sa. Il cuore di un padre è una cosa. Il cuore di un padre è un altro. Il cuore di un fratello di un altro. Il è un altro. Il padre ama un figlio. Il padre ama un hijo, però molte volte il fratello non ha lo stesso amore per suo fratello. Però molte volte l'ermano non tiene il stesso amore per il suo armano. E quindi questo fratello vede tutto quello che è successo? E questo hermano vede tutto quello che passa. Dice, ma no, perché hanno ucciso il vitello per questo? Uh, fratello Dice, perché matare al cerdo per questo Ha fatto un sacco di cose sbagliate E sono molte cose Ha offeso mio padre Offendio mio padre Ha andato con le prostitute Se fu con prostitutas Si è imborracciato con cervezza e il vino Si è imborracciato con cervezza e vino E adesso viene e gli fanno pure la festa E ora viene e gli fanno festa E gli danno anche il maiale Ha tagliato il cerdo Gli ha dato il vestito nuovo Gli ha dato Gli ha dato le scarpe Gli ha dato i Gli ha messo un anello le puso un Ma che cos'è questo? Che è questo? Come dicono a Valenza, non può essere, non può essere. Come dicono aquí non può essere. Però il cuore del padre è una cosa. Però il corazón del padre è una cosa. E il cuore del fratello è un'altra. E il del fratello è un'altra. E allora il padre esce e parla con il fratello. E il padre sale e parla con il fratello. E gli dice qualcosa che voglio che oggi sottolineiamo. E gli dice algo che quiero che oggi sottolineiamo. Luca 15, 31. Luca 15, 31. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Figlio, tú Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas las cosas mías son tuyas. Y todo lo mío es tuyo. En este verso, padre una cosa versículo, el padre le estaba diciendo algo al hijo: El cordero para hacer fiesta con tus amigos, siempre lo tuviste. Solo che non me le chieste. Però non me lo pediste. E Dio questa mattina ci sta dicendo: Dio questa mattina ci sta dicendo: Che tutto quello di cui abbiamo bisogno, tutto che necessitiamo, già è stato provveduto. Già lo tenemos. Noi viviamo una vita. Come se non avessimo Dio. Vivimos una vita come se non tuviéramos a Dio. Però la soluzione è nelle nostre mani. Però la soluzione è nelle nostre mani. Perché Dio già ha provveduto tutte le soluzioni per te. Perché Dio già ti ha dato tutte le soluzioni Devi solo chiedere. Solo devi pedírselas. Qual è il tuo problema? La malattia. Qual è il tuo problema? La enfermedad. Gesù sulla croce è morto affinché tu possa avere guarigione. giorno. Gesù morì per la Qual è il problema? Eh... Problema della famiglia. Tienes problemas en familia? Jesús sulla croce è morto affinché tu possa avere una vita riconciliata. Gesù morì per che tengas una vida reconciliada. Hai problema per il lavoro? Problemas con el trabajo? Gesù morì nella croce anche per darti una prosperità economica. Gesù morì alla croce también por darti una prosperidad económica. Però la cosa più grande per cui Gesù è morto. Per lo más grande por lo que murió è per la soluzione al nostro peccato. La a peccato. Perché come questo figlio è il prodigo che si era allontanato dal padre. Perché come questo figlio che si è allontanato dal padre. Anche noi ci siamo allontanati da Dio. Nosotros también nos hemos alejado de Dios. E abbiamo vissuto la vita alla nostra maniera. la nostra hemos la vida de Forse non abbiamo speso i soldi con le prostitute. il no uh, Però abbiamo dato il nostro cuore a cose sbagliate. Pero dimos a cose Forse non abbiamo speso i soldi imboracciandoci col vino e con la con la birra. Quizás nos hemos usado el lleno para emborracharnos con vino o cerveza. Pero hemos dado nuestro corazón a personas equivocadas. Porque no, lo Porque no hemos entendido que nuestro objetivo es tener una comunión, comunión con Dios. Solo questo può riempire il vuoto che c'è nel tuo cuore. Questo è l'unico che può questo che hai in tuo Tu non puoi riempire questo vuoto con la droga. Non puoi questo riempire questo vuoto con le donne. O con gli uomini. O con gli uomini. Non puoi riempire questo vuoto con la pornografia. Non puoi questo riempire questo vuoto con gli antidepressivi. con gli antidepressivi. L'unica maniera per cui la tua vita possa essere piena di gioia. La única manera para que tu vida sea una vida de gozo tener es tener una relación con el Padre. Tener una amistad con Jesús. Tener una amistad con Jesús. Tener una intimidad con Dios. Esto es lo que llena tu vida. Eso es lo que llena tu vida. Esto es lo que decía antes mi esposa. amar a Dios realmente. Abbiamo bisogno di ricevere quello che Dio ha fatto per noi sulla cruz. Necessitiamo ricevere lo che Dio ha fatto sulla cruz per noi. Perché quando l'uomo era nel paradiso terrestre, el en el paradiso terrestre aveva tutto. Tenia tutto. Non doveva lavorare. Non aveva che lavorare. L'albero cresceva da solo e gli dava la frutta. L'albero cresceva da solo e gli dava la frutta. La mattina si svegliava. La mattina si despertava. E diceva, cosa cucino oggi? E diceva, che cucino oggi? Come molte donne si svegliano con il problema, che cosa cucino oggi? Come molte donne tienen il problema di chi che vuoi cucinare oggi? E quindi Eva si alzava Eva si levantava E già ah, c'è un bel manghetto che è uscito qui Ah, è un mango che acaba di salire Tieni, Adam Toma Adam Poi già ah, qui sta una, un, Mira, un aguacate Mira, qui hai un aguacate Facciamo una bella insalatina di aguacate e mango Facciamo una insalatina con mango e aguacate È tutto lì a portata di mano Tutto lo teniamo lì non dovevano fare nulla. Non tenevano che fare nada. Neanche annaffiare le piante. Ni si chiedeva darle agua alle piante. Perché la Bibbia dice che saliva un vapore che automaticamente annaffiava le piante. Perché la Bibbia dice che aveva un vapore che subiva e automaticamente le dava agua alle piante. Tenevano una irrigazione automatica. Teneva come una irrigazione automatica. Tutto era, era fatto. Tutto stava Avevano un albero. Tenían un árbol, Che era l'albero della vita. El árbol de la vida, che dice che le foglie di questo albero davano vita. Che dice che hasta le cose di questo albero davano vita. Che non gli dava malattia. Non gli dava Ma gli dava la guarigione. Sino che le dava sanità. Gli dava la vita eterna. Gli dava la vita eterna. mangiando di quest'albero loro avevano una vita rinnovata ogni giorno. Este árbol, ellos una vida cada día. E quindi riuscivano a vivere per sempre. E potevano vivere per sempre. Era meglio dell'aloe. Era meglio l'aloe. Ogni cosa era stata fatta per loro. Cada cosa era stata fatta per loro. Però avevano una cosa ancora di più. Però avevano ancora di più. Che ogni giorno che cada día scendeva Dio. A Dios. E loro passeggiavano con Dio e parlavano con Dio. E loro passeggiavano con Dio e parlavano con Dio. Era qualcosa di meraviglioso. Era algo Dio scendeva. Dio scendeva. Diceva, Adamo, come va oggi? Diceva, Adam, come va, che tal oggi? E lui diceva, ah bene, signore. E Diceva, ah, buono, signore. Ho fatto qui una bella insalatina, mango e avocado". Ho fatto una con mango e avocado. <ride> vuoi provare? Provar? E Dio gli diceva, che nome diamo a questo animale? E Dio gli diceva, come lo chiamiamo a questo animale? Ah, lo chiamiamo leone. si chiamarlo leone. Ok, si chiamerà leone. Vale, va a chiamare leone. Facciamo un altro animale facciamo un altro come lo chiamiamo questo? come lo chiamiamo a questo? ah questo è un poco brutto, chiamiamolo serpente ah, questo è feo, chiamiamolo serpiente. e passavano tutto il giorno parlando Dio e l'uomo e passavano tutto il giorno parlando Dio e l'uomo era qualcosa di meraviglioso era qualcosa di meraviglioso però Dio gli disse una cosa però Dio gli disse qualcosa di tutti gli alberi tu puoi mangiare De todos los puedes comer. ma di quest'albero no. Quest'albero no. quest è l'albero della conoscenza del bene e del male. Nel mal. de momento in cui tu mangerai di quest'albero, morirai. Quando a comer questo ti a morir. Però la morte di cui parlava Dio, di cui parlava anche il serpente, la la che Dios, de, non era una morte fisica, non era algo fisico. Ma era una morte spirituale. Sino che era spirituale. E Dio disse tu non morirai. Dio dice, tu non vai a morir. Però se mangi di quest'albero. Però se Allora sì sí, morirai. Sì, sí, vai a morire. Il serpente invece disse, ma quando mai non è vero? Però il serpente dice, questo non è vero. Tu non morirai. Tu non vai E aveva ragione. E aveva ragione. Perché nel corpo non moriva. Perché nel corpo non si moriva Ma moriva nello spirito. Però morì nello spirito. E quindi Eva. Che era quella sempre che cucinava le insalatine. Che era la che faceva le insalatine. Prese di questo frutto. Tomò questo frutto. E io lo do al marito. E lo, lo dio al marito. E tutti e due mangiarono. E gli due comieron. E questa insalatina gli salì in bocca. E questa insalatina le costò un poco. Perché morirono? Perché morirono. Non morirono nel corpo. Non morirono nel corpo. Ma come dice Isaia 59.2. Pero como dice en Isaías 59.2 Morieron en el Espíritu. Morieron en el Espíritu. Pero, pero, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no ir. Questi peccati avevano prodotto una divisione fra l'uomo e Dio. Esos peccati avevano producido una divisione tra Dio e l'uomo. E produsero anche una maledizione nella natura. E avevano una, una en la Che non gli produsse più il frutto normalmente. Che io non gli avevo il frutto normalmente. Madame doveva lavorarlo con sudore. Sino che aveva che lavorare con sudore. Iniziò ad avere la malattia. A e anche col corpo alla fine morirono. E al final anche con il corpo morirono. Però la cosa più brutta più feo. è che adesso non poteva più parlare con Dio. È es che que ora già non poteva parlare con Dio. Perché Dio è santo. Perché Dio è santo. E il peccato produce una separazione fra te e Dio. E il peccato pone una separazione tra te e Dio. E quindi Adamo non poteva più parlare con Dio. E Adam già non poteva più parlare con Dio. C'era un muro invisibile? Aveva una pared invisibile che gli produceva questa separazione. Che le questa separazione le preghiere non arrivavano più le orazioni già non llegaban. la faccia di Dio stava per un'altra parte la cara di Dio stava per un altro e Adamo iniziò a sperimentare quello che è la morte e Adam iniziò a experimentare quello che è la morte perché la vera morte, la morte non è quando tu muori nel corpo, no nel corpo. la vera morte, la morte è quando sei separato da Dio è quando te, te alejas de Dio è meglio morire nel corpo con Dio. È meglio morire Dio. Che vivere senza Dio. Che senza Dio. Perché se tu vivi senza Dio, se senza Dio la tua vita non ha senso. tua vita non ha senso. È per questo che molta gente oggi si suicida. Por questo mucha gente si suicida. Per questo molta gente oggi diventa antidepressivi. Por questo mucha gente tiene... Per questo molta gente diventa pazza. Per questo molta gente si vuole loca. Perché gli manca qualcosa perché algo le falta e quello che gli manca non sono i soldi e lo che le è dinero e quello che gli manca non è il principe azzurro e lo che le falta non è il principe azzurro quello che gli manca all'uomo lo che le falta all'ombre è Dio è Dio e tu la sera quando vuoi mettere la testa sul cuscino e tu la notte quando tu la tua cabeza in la almohada anche se puoi avere tutto per il mondo puoi tener tutto per il mondo però se non tieni Dio però se non tienes a Dio dentro di te sei vuoto ti sentirai vacío. Perché l'uomo è stato creato per stare insieme con Dio Perché l'hombre fu creato per stare con Dio Tu sei stato creato per camminare con Dio Tu fuiste creato per camminare con Dio E vivere una vita insieme con Dio E una con Dios. Quindi la soluzione è nelle tue mani La tue mani. Perché? Perché? Perché quando tu torni ad avere questa comunione con Dio a tener esta con Dios, Riceverai la gioia Vas a ricevere gozo Vai a ricevere la pace La pace La serenità La serenità riceverai la guarigione riceverai la sanità riceverai il lavoro che, eh, migliore che puoi avere riceverai il lavoro migliore che puoi avere perché tener. tutto è cioè, già incluso nel biglietto. perché tutto è già incluito nel billetto però devi tornare ad avere una relazione con Dio però devi tornare a avere una relazione con Dio quando Adamo fu cacciato dal paradiso terrestre quando Adam fu cacciato dal paradiso terrestre Dio a eh, la stessa maniera ha pensato ad una soluzione Dios también pensò una soluzione. E qual era la solución? E qual era la soluzione? Di mandare a Jesús a morir en la cruz i peccati. Per i peccati. Lui avrebbe potuto scendere dalla croce. E lo vera potuto bajare dalla croce. potuto dire: "Ma a me che me ne importa? Io sto in cielo, sono santo". decir: "A mí qué me importa? Yo estoy en el cielo y soy santo". Pero lui sí. ci ha amado. Pero nos ha amato e abbiamo detto che l'amore è fare qualcosa e diciamo che l'amore è fare qualcosa l'amore non è amore mio cuoricino l'amore non è e carino l'amore è fare qualcosa E l'amore è fare qualcosa è quello che decise di fare Gesù e lo che decidì di fare Gesù è di prendere il nostro posto sulla croce è di prendere il nostro posto sulla croce lui è morto perché noi oggi potessimo avere vita per che tendiamo vita oggi perché tu oggi, oggi puoi avere un'opportunità di vivere una vita piena di gioia una vita con gozo, sia su questa terra en esa tierra, che dopo nel cielo. Y en el cielo perché tu su questa terra tu tierra, puoi vivere tanti anni puoi vivere años, 60 anni 60 años, 80 anni 80 años, 93 come il marito della regina Elisabetta 99 come il marito della de regina Reina Elisabetta. Anche 120 anni. Hasta 120 anni. Però se non lo sai questa mattina te lo dico. Però se non lo sai te lo dico questa mattina. Prima o poi dovrai morire. Un dia ti vas a morire. Non l'avevi mai pensato. Nunca la pensaste. Prima o poi dovrai morire. Un dia ti vas a morire. E se hai dei dubbi. Che se tienes dudas. Vai al cimitero. Vai al cementerio. E vedi che c'è un posto per tutti quelli che già sono passati. E mira che hai un luogo per tutti quelli che già Prima o poi. Algun dia dovrai morire. Tendrai che morire. E questa vita che noi viviamo qua. E qui. è solo, una preparazione, solo una preparazione. Per la vita che viene di là. Perché anche se qua puoi arrivare a 120 anni perché Di là non sono 120, no son 120 non sono 500, non sono anni Non sono 500. Non sono mille anni son años, E neanche 10.000 anni 10 años, Di là è per l'eternità E tu oggi devi decidere que Se vivere un'eternità senza Dio si vivir una sin Dios, O un'eternità con Dio o con Dios. L'eternità inizia già su questa terra. L'eternità già empieza in questa terra. Però quando noi moriremo. Però quando a morire, avremo la nostra destinazione finale. Tendremmo nostra uh, destinazione finale. O con Dio in cielo. O con Dio. O all'inferno. O all'inferno. L'inferno è real. L'inferno è, è real. E l'inferno tu lo sperimenti già su questa terra. Già lo questa terra. Quando sei lontano da Dio. Quando sei lejos di Dio. Quando tu ti allontani da Dio de Dios, e le cose non vanno bene y las cosas no van bien, e iniziano problemi i problemi e le difficoltà y las molti pensano che questo è male, pensano che esto è male, però di là è peggio però è peor. perché di là è un, fuoco eterno, perché è un fuoco eterno: è qualcosa che ti brucia non ti consuma, mm -hmm. che ti e non ti consuma, e sarà per l'eternità e sarà per sempre. Però oggi hai l'opportunità di cambiare la tua vita di tu su questa terra e per l'eternità. La, la soluzione è nelle tue mani. La soluzione è in mani. Tu devi decidere cosa fare della tua vita. Tu que que con tu Se passare una vita piena di pace, di tranquillità, di gioia, di non diciamo che i cristiani non avranno mai problemi. Non è es che que i cristiani non tengano problemi. Ma hanno la soluzione ai problemi. Però tiene la soluzione a los problemas. Amen. Amen. Però tu vivi, affronti i problemi comunque con una pace. Però infronti i con una pace. Affronti i problemi comunque con una gioia. Un e affronti i problemi con Dio dalla tua parte. Los problemas con Dios de tu parte. E quei problemi tu li vinci. E questi problemi li convincono. Perché quando Dio è con te. Perché quando Dio si sta Non c'è nessun gigante che si possa portiere davanti a te. Nessun gigante si può prendere davanti de a te. Oggi possiamo essere liberati. Oggi possiamo essere liberi. Dalla maledizione. Dalla maledizione. Dalla rovina. De la dalla malattia, della Dalla la, malatia, de la, da de la opresión, E può cambiare la nostra vita? Da adesso e per l'eternità. Perché por Dio ha preparato cose gloriose per la tua vita. Porque 1 Corinzi capitolo 2 verso 9. 1 <coughs> Antes, come sta scritto, cose che ojo no vio, ni oreja oyó, nel corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios ha preparado cosas grandes para ti. Grandes para, ti. para ti. que le amas. Que lo amas. Cose, cose enormes. Cosas, enormes. Mm -hmm. cielo, Muchos llegarán al cielo. Y Dios le dirá. Pero no hai visto, no visto que todo estaba incluido en el billete? Como, Como este hombre de la historia. E noi diremmo, eh, veramente non l'ho letto nella Bibbia. Dicemmo, no, non lo letto nella Bibbia. Tutto è già preparato per te. Tutto già è listo per te. Oggi puoi entrare nella gloria di Dio. Oggi puoi entrare nella gloria di Dio. Oggi puoi essere liberato. Oggi puoi essere liberato. Puoi essere battezzato. Puoi essere bautizzato. Puoi prendere parte a queste promesse. Puoi tomar parte a queste promesse. E diventare amico di Dio. E volverti amico di Dio. Quello che Dio ha sempre creato. Lo che Dio ha sempre creato. E amici. es amigos cuando Dios creó Adán cuando Dios Adamo hablaba con Adán hablaba con, Adán. Caminaba, con Adán. caminaba con Adán y Adán no fue el único, fue el único. Enoch. vino Enoch Enoch era justo davanti de Dios y, di y, caminaba con Dio. y caminaba con Dios y caminaban con Dios y caminaban juntos todos los días y al final Dios ce la fece più y al final Dios ya no pudo se lo prese y se lo portò con lui lo tomó y se lo llevó Enoch è stata la prima persona ad essere rapita da Dio. Enoch è stata la prima persona raptata da Dio. Dio ha fatto un rapimento d'amore. Dio ha fatto un, un rapto d'amore. Poi ci fu Abramo. Che era l'amico di Dio. Noè ha camminato con Dio. Noè che camminò con Dio. Il suo popolo camminò con Dio nel deserto. Con il cammino è aperto. Il cammino sta aperto. Non devi pensare che nella tua vita hai commesso troppi peccati. Devi pensare che in tua vita esiste demasiati peccati. Perché Dio è pronto a perdonare i tuoi peccati. Perché Dio sta listo per perdonare i tuoi peccati. Un giorno un uomo andò da Gesù. Un día un hombre se fue da Jesús y, dice, y le dijo, muéstrame dove están mis pecados. Porque en, es en, Porque tomaste... en Isaías está escrito que che i tuoi presi peccati e li hai al mare. Perché in Isaia estiraste al mare. E "Entonces, muéstrame donde están." Y quindi dice que Dios lo llevó nell'oceano indiano? Dio indiano. y, isa... y andò a cercare en el agua. Dice cioè, no, non sono qua. Cioè, non stanno qui. E allora lo portò nell'oceano Pacifico. Lo portò nel Pacifico. E iniziò a guardare nell'oceano Pacifico. E, e pensò a mirare nell'oceano. E disse no, no, non sono neanche qua. E dice no, non stanno qui tampoco. E quindi andò nel Mediterraneo. E si fu nel Mediterraneo. E iniziò a guardare nel Mediterraneo. E, mirò il Mediterraneo. e dice no, non sono neanche qua. E dice no, tampoco stanno qui. E dice la verità. Sinceramente. Non mi ricordo dove stanno. Ni mi dove stanno. Perché Dio non si ricorda dei tuoi peccati. Perché Dio non si ricorda no. dei tuoi peccati. Amen. Maria Maddalena era una donna grandemente peccatrice. Maria Magdalena era una mujer realmente pecadora Aveva sette demoni. Tenía siete demonios. e una vita piena di peccati. una vita piena di peccati. Però si incontrò con Gesù. Incontrò Gesù. E la sua vita cambiò. Il suo vita cambiò. E Gesù gli disse: Gesù le dijo, Vai. Ve. E non peccare più. No e E fu una grande donna usata per Dio. E fu una grande donna usata per Dio. Non è importante i peccati che tu hai commesso fino ad oggi. Non sono importanti i peccati che esiste da oggi. Lui ha pagato il prezzo per il tuo riscatto. Tu la cosa importante è, importante è da oggi in poi. In lasciare il tuo peccato. Tu peccato. Amen. Amen. Perché lui ti ha comprato. Ti ha comprato, ti ha pagato. Te e ti ha Con la sua vita. Con su ha pagato per te pagò. un prezzo molto alto. Pagò e questo è quello che Dio ci sta dicendo oggi. Questo è es quello che Dio ci sta dicendo oggi. Che noi gli apparteniamo. Che le pertenecemos. Perché lui ci ha creati. Perché lui ci ha Però anche perché ci ha comprato. Però anche perché ci ha comprato. Un giorno un ragazzo fece una barca di legno. Un giorno un chico stava facendo un barco di madera. E giocava con questa barca in un fiume. E giocava con questo barchito nel rio. Era contento perché l'aveva fatto lui la barca. E stava felice perché lui aveva fatto il barco. E gli era costato molto tempo, molto lavoro fare la barca. E le costò y barco. E si divertiva a vedere questa barca che andava nel fiume. E si divertiva a vedere questo barco e andava nel rio. Però un giorno la barca si è persa. Però un giorno barco si E lui era triste, piangeva. E lei stava triste e llorava. Fino a quando dopo alcuni giorni, hasta que, de unos días, in un negozio vide la sua barca usata. In un negozio videò il suo barco usato. Qualcuno l'aveva trovata e adesso la stava vendendo. Alguien l'aveva trovata e la stava vendendo. Quindi lui iniziò a, a mettere da parte i soldi. E lui iniziò a mettere da parte il dinero. E lavorò tanto per mettere da parte quei soldi. E lavorò molto per mettere da parte il denaro. E quindi andò lì e ricomprò la sua barca. E fu lì e comprò il suo mismo barco e quando uscì dal negozio prese la barca e se la abbracciò e quando uscì dal negozio tomò il barco e la abrazò e disse adesso sei due volte mia e dice adesso sei due volte mia la prima perché ti ho creato lo te creé. e la seconda perché ti ho comprato e la seconda perché ti ho comprato e questo è quello che Dio ci sta dicendo, Eso è lo che Dio nos sta dicendo oggi tu sei due volte mia tu eres doblemente mio la prima volta perché ti ho creato lo primero perché te creé. E la seconda volta perché ti ho comprato. Y lo te compré. Lui ci ha comprato. Él nos con il sangue. Con suo sangue. Su quella croce. cruce. En esta cruz. Perché vuole avere. un'amicizia con noi un'amistà con noi. Stiamo comprendendo quello che stamattina lo Spirito Santo ci sta dicendo. che lo Spirito Santo dire stamattina. La soluzione è nelle tue mani. Per Dio non è troppo difficile darti un miracolo. Per Dio non è difficile guarirti. Per Dio non è difficile sanarti. Per Dio non è niente darti un lavoro. Per Dio non è niente darti un lavoro. lui è il proprietario di ogni cosa. Però c'è una cosa che per Dio difficile. Però algo che per Dio è difficile: entrare nel tuo cuore. Questo solo tu lo puoi fare. Eso solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes, a lui. solo tú puedes darle tu corazón a él. Pero Dios esta mañana te está diciendo. Que tú ¿eh? sei doppiamente suo. suyo. Que lui ha pagato un Que él pagó un precio para ti. Che lui ti sta aspettando. Que él te está esperando. Come puoi diventare figlio di Dio? ¿Cómo puedes volver hijo de Dios? Come puoi essere liberato? ¿Cómo puedes ser liberado? Si no crees en Dios. Inizia a credere in Dio. Empieza a creer en Dios. Inizia a credere in Dio. Empieza a credere in Dio. Se credi in Dio, in Dio la Bibbia dice che devi essere battezzato. Se la Bibbia devi essere battezzato. Quindi se credi, Así que si crees, ti devi battezzare. Ti devi battezzarti. E il battesimo non è quello che ti fanno da bambini. Il battesimo non è quello che ti dice da bambini. Questo non serve. Questo non serve. Il battesimo è quello che tu decidi di farti da grande. Il battesimo è quello che tu decidi di de farti da maggiore. Quindi se non credi, devi credere. Así que si no crees, que creer. Se credi, ti devi battezzare. Si crees, que ser e se ti sei battezzato, si te inizia una relazione con Lui. Empieza una relazione con él. Inizia a camminare con Lui. Perché Lui ha tutte le risposte Perché Lui tiene tutte le risposte Sostanto che Lui sta aspettando una cosa Però sta sperando qualcosa Che tu gli abri il tuo cuore Che gli abri il tuo corazón Che gli dai la tua vita Che gli dai la tua vita E che inizi a camminare con Lui E che cammini con Lui Per avere una vita di gioia Per avere una vita di gozzo Già su questa terra Già in questa terra E nel futuro E nel futuro Per l'eternità Per l'eternità Questa mattina Dio ti sta chiamando Questa mattina Dio ti sta chiamando Che cosa risponderai? Che vas a contestare? Cosa farai? Che farai? Dirà, va bene Signore continuo con la mia vita Dirà, buono Signore io sigo con la mia vita oppure Signore voglio iniziare a camminare conti o oh, Signore quiero a camminare la risposta è nel tuo cuore la risposta è nel tuo cuore e vogliamo avere un momento per pregare e vogliamo avere un momento per orar. alziamoci all'impiede, cerchiamo il Signore Levantiamo i piedi, buschiamo al Signore perché qua stiamo come Chiesa di Dio per pregare